Salve a tutti e benvenuto in questo undicesimo episodio di Gimplotti Eeeh... E' undicesimo? Ragazzi è una è volata La fine si avvicina Eh che Molto bene succederà? Voi già sapete come funziona il gioco e adesso sceglieremo una teoria del complotto Esatto Io già so cosa scrivere ragazzi Io pure perché ci sono. Io vado è veloce È per una cosa che ripropongo. propongo un senza appoggio e scrive Ah no, l'importanza, sì, qui siamo a scuola Questa è l'università della vita Posso scegli il numero 3 ah. io? Numero 3, sempre dall'alto verso in basso o, o da sinistra verso destra. Da sinistra verso destra, Sì, ma chi ci vede sotto sì, mi dice a me da sinistra. Verso <ride> dentro, era, da era sinistra per per verso destra? Era eh. per eh. i ragazzi da casa lo facevo. Okay. sono gli eliminati. Era millennium Baga. Millennium Bug, ragazzi! No, no, no, no. no. Mo... È giunto il momento! Ho fatto bene il, il mio video! Sì. Zan, zan! Vediamo cos'era, vediamo cos'era. Sì! Il novax! Novax, sì! Il novax Ragazzi, Novax in questo periodo è disastroso! Troveremo un video di 20 minuti? Sarà che difficile. So. Ci saranno tipo report, tipo 2 ore. 3 ore. Ore. ore di Novax. Prendiamo il nostro taccuino del terrore okay. e scriviamo le parole, anzi scrivi le parole. Giusto. Ragazzi, Bill Gates uscirà questa Bill volta, Ve lo giuro, uscirà Bill Gates, questa Bill volta Gates. è sicuro. Eh, poi, mh, Big Pharma. <ride> Big fan, però, la facevate anche quando cause farmaceutiche. Eh? Ok, mm. poi? No, non so. so c'ho tipo tutte le parole, tipo c'ho tipo l'ingorgo, c'è cioè. una. Io pensavo fosse tipo profitto, pensavo profitto come? Ti... Non lo so, no, non lo lascio perdere profitto. Niente. Aspetta, Deve controllarci? Controllarci? Mm, autismo? Mi, certo. Metalli Beh. Sono... <ride> microchip medici, medici costringono eh, costringere, è così, è così. la facciamo anche con obbligo. Sì, Mi piace esatto. eh. sì. bambini sbarafigli, sì. giusto, bambini dai, ragazzi. Dai, che si beve oggi. Si beve... <ride> Molto bene, ragazzi. Come al solito, lei trascriverà le parole sui bicchieri, bicchieri e ci ritroviamo fra un secondo ah, dopo. con questo video sui Novax ok ragazzi abbiamo trovato un video più lungo del solito ma ovviamente qualora uscissero tutte le parole noi interrompiamo perché no. ancora noi siamo alla ricerca del, del full house esatto certo. e se non ci siamo uscire. avvicinati ancora c'è la regola dei di... oh, 6 minuti il video è vaccini freccetta Contengono metalli pesanti, freccetta. La denuncia del dottor Montanari, punto esclamativo di Roberto Di Molfetta, 4000 visualizzazioni di due anni fa. E penso che, data sai questa, eh, a Bettino, sai che altro era di Molfetta? Suo fratello, Linus, eh, suo padre, sua madre, <ride> sicuramente, penso tutta la sua famiglia. No, non lo so che era di Parezza. Ah, non lo sapevo. L'inferto Eh, era ancora Sono forno. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Molto bene, iniziamo. Quindi speriamo che ci delizia con tutte queste parole. E adesso, ragazzi, Via. si inizia montanare. I vaccini sono sicuri? A ah, molti sicuro Non lo sappiamo. No. Noi abbiamo analizzato 28 vaccini. Mm qualcuno l'abbiamo analizzato in un solo esemplare, qualcuno in due, qualcuno in cinque, qualcuno addirittura l'abbiamo analizzato negli anni come abbiamo fatto con certi vaccini no. anti-influenzali, noi li abbiamo trovati tutti, tutti, tutti pieni di ferraglia. Ferraglia vuol dire micro e nanoparticelle, cioè particelle, le ho analizzate in ah. un sistema che si chiama EDS, che ha un allora. margine di errore dello 0%, oh, allora, quindi allora. ho potuto fare le analisi chimiche di questa roba mm. e posso dire, mm. in scienza e coscienza, come dicono i medici, che poi la e scienza dici? e la coscienza possono... Ah, no, è mio, è mio, dov'è? Cioè? Che no. erano dei frammenti inorganici, di <ride> metalli pesanti. No. Ora, questi metalli pesanti allora. non possono essere iniettati, soprattutto sotto forma di frammenti, di particelle in un bambino o in un adulto perché oh queste cose cose che io ho scoperto insieme con mia moglie che è più brava di me l'ho scoperta vent'anni fa l'unico vaccino che abbiamo trovato pulito è stato l'unico vaccino veterinario che abbiamo analizzato si oh. chiama Feligen è un vaccino trivalente per i gatti allora o noi diventiamo tutti gatti, ah. gatto e la volca, quasi, oppure, oppure ci uh, rassegniamo a farci delle iniezioni con dei vaccini sporchi. Sporky. Quando io dico queste cose, okay. queste cose dovrebbero essere prese con estrema serietà, ah, estrema, okay. e invece così non è. Mm, Ma noi abbiamo denunciato, no, chi?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 lo dico io, l'ha pubblicato la Commissione europea. Sì. Eh. perché a questo punto c'è una chi... dietrologia che io non sposo, però esiste, che dice che eh, dentro i vaccini per uso umano si mettono delle sostanze patogene, cioè che inducono malattie, e si mettono a posto... Ah. Per poi poter lucrare sulla malattia di chi ha subito. Da vaccinazione grazie, grazie, grazie. Eh, dieci minuti grazie. prima che noi facessimo questo, profito, questo collegamento, avevo una persona di Piacenza che ha 33 anni fa l'orologiaio. L'ho avuto al telefono fino a un minuto prima che io mi, mi collegassi con questa, questa TV eh, e per lui mi diceva guardavo. che ha, a 33 anni. Gli hanno obbligato a fare il vaccino contro il morbillo perché sua sorella che ha 5 anni di oh, cazzo, eh, lui dà eh, obbligato. Obbligato. obbligato Salute ragazzi Vabbè, con l'obbligo. Eh. Io continuo a ricevere mail, Sofra. telefonate, detto, visite da persone che stanno wow. dopo la vaccinazione, e da persone che mi dicono che loro figlio è diventato autistico? Eh? Che oh. è... Però viene negata Il del bide, vaccino del vaccino Tripedia vista. DTAP <ride> Che è un Tetano e pertosse Prodotto dalla Sanofi Pasteur Questo è uno dei vaccini In cui c'è scritto Che l'autismo è una malattia Ma è un estratto senza contesto Allora, i vaccini Che vengono fatti abusivamente Sono l'epatite B Quindi... e il tetano. Io mi sono fatto, Dio, mi ha rimesso un di metà il tetano. È meglio di essere piccato in più il tedano? ma i detto non in due? Ha un sistema immunitario. Una malattia tua spinca dipendenti sui muscoli che ti contrae e ti degli acqua deci e ti spezzi la scherza. Es un immunologia dell'università. Questo lo dimenticano. Però fino ai due anni, due anni e mezzo, o anche più di più, il bambino non ha un sistema. Immunitario. Immunitario. Immunitario. Immunitario. immunitario, Quindi quel vaccino non serve a nulla. Ah, Il ma perché io da sapere, non so che, medici, devo sapere, cittadini, sapere cittadini. che non esiste nessun farmaco senza effetti collaterali, ah. non ci sono. Quindi se io ah. mi ah. inoculo, un farmaco che non serve a niente perché nel bambino non può avere effetto eh, si chiama un di quell'età sì, io sono una persona di un prodotto oh, di un vaccino di umano vaccino di che vaccino poverino un ah. che di un vaccino di un vaccino di un vaccino di un vaccino di un vaccino di un ha di un vaccino di un vaccino di un vaccino Sai che l'altro giorno a scuola ci hanno fatto il richiamo del vaccino contro il tetano? Tu c'eri? Del vaccino contro che cosa? Il tetano. Che cos'è il tetano? Io non credo di essere mai stato vaccinato. Perché faccio i richiami? Perché la prima vaccinazione non è servita a niente. No! La seconda non è servita a niente. La terza non, ho non è La dottoressa che non la te, non mi ha spiegato il motivo del Forse la quarta Non è che mi ha altro cosa, motivo, ma ha spiegato comincia. benissimo. Però intanto gli ho fatto quattro vaccinazioni. Quindi mi sono messo in tasco un bel po' di quattrini. Perché non è che è un paziente solo, sono milioni di bambini. Ah. A livello mondiale sono... Ma io sono questi bambini, ma li vogliamo fare di, di andare ad è Questo è il problema di fondo. soldi. No. continuare a iniettare dei vaccini no. con delle polveri dentro delle polveri metalliche AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA è giusto il momento di metalli certo. questo cervello si si tirava in donno, come mi la, mi la mano sulla p***a ah, molto ma, come ho ma non è poi lontano allora. da, così, da essere così è un groviglio di fili scoperti di fili ah. elettrici scoperti se io metto ah. qualche cosa che mi manda in corto questi, questi fili mm faccio dei guai mm. mi sembra che sia una cosa di una semplicità assoluta okay, Perché assoluta. non vogliamo studiare queste cose mm. quindi la nostra Vai, il vaccino uguale ma la tiaudismo e la esatto. È e sordità ignorato, eh, è ignorato. Dopo, dopo aver parlato la mutanza non non scritto non mi hanno nemmeno risposto no beh Decidere molto spesso pende dal contro quindi la mia preside di facoltà 1968, conto, basta, basta, basta. diceva: Non bravo. giocate con il bravo. Che... Allora, quel video ci stava annoiando. Abbiamo gli ultimi quattro sciottini. Io ho accumulato tre punti. Lei due e lui uno, giusto? Stranamente, no, non... e stranamente, lui non ancora non ha bevuto perché sono rimasto lento. Il nostro. Amatissimo Roberto di Moffetta ci sta deliziando con un nuovo video di un altro nostro grandissimo maestro che seguiamo, Mazzucco! Già di aver a che fare con i suoi video. Allora leggo il titolo: Vaccini, freccetta. I medici USA sanno. Ma me non è freccetta. E cos'è? È un start play da PlayStation. Ok, Vaccini, start. start. I medici USA sanno che causano autismo? X. Per confermare. No, Ciottino un interrogativo. Massimo autismo. Mazzucco, Roberto Di Morfetta, 12.000 view, sempre di due anni fa. Shall we? Eh, engage. Attenzione, questo video non intende essere una dissertazione scientifica Assurante. sulla questione vaccini autismo. No. È soltanto un resoconto giornalistico di quello che è accaduto intorno al cosiddetto Hood Memo. Un documento? No, ma come? Nel video vengono presentati solo alcuni strati del Simpson -Hood Memo. A titolo indicativo chiunque voglia farsi un'idea completa di ciò che è avvenuto ah, no! esiste una ah, correlazione sì. fra vaccini e autismo. Ah, no, no, no. Questa è la grande domanda che tormenta milioni di genitori nel mondo. Ciao! no Se ponete questa domanda alla medicina ufficiale, sì. ai pediatri oppure no no no no no no È vero che non esiste a livello ufficiale ma solo perché non è mai uscita questa verità è il primo maschio in famiglia della prossima generazione e non voglio che questo mio nipote riceva nessun vaccino ti col Tim Rosal no. finché non ne sapremo di più ci vorrà probabilmente molto tempo ma non è mai ecco, mi sembrava strano Ma ah, insomma c'è cioè, ma veramente c'è cioè, ma del tempo tu stai uscendo dall'ospedale tu lo rapiscono il no, vaccino sai cosa zuffico. mi è sembrato Maurizio Mosca, quell'uomo che poco fa è stato arrestato. No. Anzitutto, una notizia è sì. quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è sì. stato già arrestato. Eh, <ride> perché? In 4 minuti, ragazzi! Io direi di chiudere da qua. Io direi di che mi bevo il resto. Beh, tanto il mio destino è segnato già da poco anzi mm. Scusate. Sei sicuro che ti vuoi no, bere tutti? No, non sono sicuro, ma è Li il format oh, che abbiamo no. ideato <ride> che non mi costringe a berli tutti. Oggi no, sì. Io vado col primo. Ah, ragazzi, posso dire una cosa? Non ho molti commenti, perché... Ma manco io, cioè... Cioè, di qualcosa mi andrì perché lui non ha commenti neanche, non ma io non ho parola. un parola. Ah, prego! Però prima facciamo parlare, io gli la, la parola, visto che tu Giusto. hai finito la parola. Giusto. No, no, aspetta, ormai finisce prima che ah, si dimentica. Ah, no, ma, scusa, vai, prego, sì, no, non che so si... nemmeno cosa dire. No, allora. no, prima che si dimentica quello che voleva ma dire, scusami. Ma no, io volevo ricordare che di Moffetta era Cavarezza. caparezza. Ricordare, ho detto. Salute. Eh, questo... Quello prima ripeteva 33 ore, Aspetta, ah, 7 minuti di stessa cosa. Anche sì. se non sono un don che addissimo fan, questo è per caparezza. Eh, caparezza, caparezza. Giusto. Anche, ah, anche... anche perché mi piace... Goodbye. Manicoli. Manicoli. Mi Anche a me piace oh, tantissimo oh, quello, è bellissimo. Lo so, potevamo fare un, no, no, un giblotti con Caparezzo. Come stato special guest, Sì, esatto. Penso so. che Caparezzo non, no, non girebbe mai il bicchiere, penso. Lo vedo uno che se li beve i 9 ed è sempre fresco come le rose. <ride> effettivamente lui per quanto è alto ha voglia di riempire no, <ride> <sciottini>. con ciottini. Quanto è pazzo? Comunque, è eh, una eh, cosa volevo dire, scusa, eh, non è velocissimo, è velocissimo, tutti questi claim, uno straccio di prova non c'è, vai avanti. Eh, a parte questo, io sono stata pure a, alla laurea, a parte tutti i vaccini <ride> che mi sono fatta, che proprio, <ride> infatti sono diventata sorda, non so se ora divento anche autistica, perché a questo punto me la devo anche aspettare. No, esatto. Cioè fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, sono andata all'ASL e ho detto fatemi qualunque vaccino mi devo fare, mi mancano. Proprio mi avrebbero bruciata viva. Tipo, a rogo! Ma sai chi ti avrebbe bruciato viva? Chi? Hitler. Hitler? <ride> Meno Ma male Ma che non c'è più <ride> Hitler. Hitler andrà sempre, come Bill Gates. Però stavolta non l'hanno chiamato. Perché non l'hanno chiamato Bill Gates? Tutti lo uccidono ma nessuno ce lo fa bene. Bill, secondo me hanno paura. Facciamo, questo, facciamo questa William come Gates. Come? Comunque, Please, come here. We want to have one episode with you. Gin for free for you. Bill. Ci mancava. <ride> Gin for free, volevo fare paura. Cioè, certo. Comunque, ehm, quindi, ho un sacco di metalli in corpo. Metalli pesanti, come ci hanno spiegato da questo video. Dove? No, non, non penso. Mm. E, e poi comunque io sono stata alla laurea di mia sorella in cui la ragazza ah, poco prima di lei ha fatto la tesi proprio sull'autismo e altre malattie, eh? ma principalmente sull'autismo. Eh? E un professore in seduta di laurea ha interrotto per dire e sottolineare il fatto che i vaccini non causano autismo. Ma perché lei l'ha detto? Quindi... Perché, no, si parlava di autismo in generale e lui ha interrotto e ha detto, perché voglio dire qua, in questo momento, davanti a tutti, che i vaccini non portano autismo, la è una cosa correlata. Ma la sua studentessa la... diceva questa cosa. Sì, sì, ovviamente era a favore di questo, cioè nel senso che non è vero no, che poi. Lo no, dico, la studentessa non ha mai detto questa cosa che i vaccini erano correlati a lui. Esatto, no, Però lui ha come... dovuto interrompere per dire al pubblico che stava là. Esatto, perché comunque si parlava di autismo, dei sì. motivi per cui comunque si sì. sviluppa, eccetera, eccetera. Però tra questi non vi è. Non vi sono i vaccini. Quindi non è vero, non è vero. Vabbè. Però non so perché si crede. Come un altro genio che crede che anche il DA, che è la sindrome di Down sia causata dai vaccini. Che ora in questo caso non l'abbiamo trovato in questo video. Però c'è chi sostiene anche questo. Quindi. Niente. Eccoci sotto. Ma, sai so qual è il problema di cui io bevuto tutta questa cosa? Mm. Che mi dovete sopportare voi tutta la serata. Mi dovete sopportare perché io... io ho... esco no, no, no, no, mi dovete sopportare perché diventerò i casti. Cosa di carica, cosa che non hai visto? Niente! Che eh, spacco un bicchiere male. So, e che sono cosa sono fai? Picolò, più meno, bottiglia matto famiglia. Mamma. Ai ai ai, ai. Oh, Ricorda, un una penna può ferire più di una spada. penna è più di una spada. È un pennarello più di un fucile a pompa. Perché quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile... fai... Se, spara se sparo a funziona il tappo voglio... si. Vediamo, oh. ci stanno spostando. Però se sparo a proporzione, funziona. Vediamo. tutto qua. Sotto qua. <ride> Poi, che tra l'altro, vi consiglio di visitare il nostro nuovo sito. www.bordanaitalia.com. Una cosa che vi ho detto di dirvi, iscrivetevi al canale. Me lo sono dimenticato. Ma sono briachissimi, mi vengono tutti in mente. Iscrivetevi al canale, visitate il sito. E avete dato perché, così, sì, perché è così, il sito? Perché sono briachissimo un'altra cosa Non mi interessa Ragazzi avete altro? Sapete che ogni volta che io chiudo Mi metto sempre la mano davanti Posso mettere qualche altra cosa davanti? No, no. Metto il sedere Ciao no. ragazzi È meglio di tutto Ciao ragazzi